Sì, grazie Presidente per questo ma giusto per ricordare che, eh, che tante volte eh, eh, forse viene invitata, eh, di... no, ma tante volte si, si, si anche che, che si fa, è tutto il lavoro che si porta avanti e per cui c'è bisogno sempre di attenzione. Ora, eh, atto debole, dice la consigliera Montella, sì è vero, una mozione è un atto debole di per sé, però purtroppo è questo il, eh, è lo strumento che abbiamo, perché eh, chiaramente se la regione può legiferare, lo Stato può legiferare, questa è una competenza che non ci appartiene purtroppo, almeno sino ad oggi e speriamo di, di riuscire ad arrivare anche a questo. Ehm, L'auspicio è quello appunto che il Consiglio regionale possa ravvedersi, in qualche modo i rappresentanti dei cittadini alla Regione Lazio possano ehm, rimettere in riga questa, questa direzione, perché si fa tanto a livello veramente territoriale, eh, si prendono anche molte critiche, io son, sono stata oggetto e non, non mi lamento perché chiaramente quando si porta avanti un discorso, un tema poi ci si espone a questo ed è la regola del gioco, con tanti gestori alla fine diciamo litigando tra virgolette abbiamo anche trovato… Eh, un rapporto molto civile, ci, li ho aiutati dove ho potuto per far comprendere quale fosse la normativa o meglio la regolamentazione attuale eh, per non sbagliare, ma ecco Roma ha chiuso il suo cerchio eh, di, di attività per quanto riguarda questa attività. Quindi eh, oltre alla sensibilizzazione fatta fuori dentro il Campidoglio in diversi casi. Eh, diciamo pa pandemia esclusa perché chiaramente non si è potuto fare più nulla se non in videoconferenza e lo strumento di esecuzione come la piattaforma smart, l'ordinanza, il regolamento, eh, tutti comunque vincenti nelle sedi eh, giurisdizionali, io credo che eh, insomma il nostro è stato fatto, no? Eh, e quindi speriamo anche che la Regione Lazio eh, non solo eh, con quel ritardo insomma, nel distanziometro che ha creato qualche problema a noi e ai comuni laziali, poi ha comunque colmato eh, e l'ha addirittura è inserito è retroattivo con tutti i dubbi del caso per carità, però insomma, nel momento in cui ci siamo a dover applicare la norma, ecco che di nuovo slitta il termine in avanti e non si sa quando potremo, insomma siamo vicini alle famiglie più vulnerabili, siamo vicini alle persone che soffrono di questo, è inutile dire che i numeri sono bassi, i numeri sono bassi a livello assoluto, ma i numeri sono bassi, poi bassi relativamente, parliamo, due anni fa parlavamo di 300 rotti casi eh, di richieste d'aiuto, ma in realtà passavamo da 23 casi qualche anno prima, quindi c'è stato uno sviluppo importante e eh, c'è un di mancata richiesta d'aiuto che è enorme, eh, quindi dobbiamo considerare questi dati. Consideriamo anche che, insomma, eh, ripeto, serve un aiuto concreto, serio da parte della Regione Lazio in questo caso, quello che chiediamo, e soprattutto per quanto. <ride> ho conosciuto e posso conoscere la materia assolutamente a livello nazionale, prevedendo però un aiuto concreto, non le mancette, un aiuto concreto ai gestori a per far sì che possano eh, rimanere in piedi e possano comunque eh, chi vorrà convertire la propria attività per cercare di eh, modificare come è giusto eticamente nei confronti eh, delle persone che hanno investito denaro e delle persone che purtroppo cadono nella spirale, eh, nel circolo vizioso del gioco d'azzardo. Questo è importante, lo dobbiamo sempre ricordare perché il nostro obiettivo non è quello di uccidere un settore, ma di aiutarlo magari a riconvertirsi e quindi a non perdere il posto di lavoro, ma è quello di non perdere di vista l'obiettivo che è quello di eh, cercare di eliminare o di prevenire che i nostri cittadini più vulnerabili, soprattutto minori, possano anche attraverso il mostro dell'online che più volte è stato sollecitato, eh, insomma evitare di cadere in, questa, in questo, questa spirale che non è di certo una spirale eh, virtuosa e positiva. Grazie, comunque il voto eh, del Movimento 5 Stelle chiaramente è favorevole.